Oggi il nostro tavolino delle carte è occupato. Lui si chiama Pallina e penso che oggi farà, se non la ginnastica, perché la sua l'ha già fatta, almeno la lettura insieme a noi e vediamo se si crea un po' di spazio su questo tavolo. C'è quella? Meglio questa? No, restiamo su questa. Capita più spesso di quanto si creda di sapere esattamente cosa c'è da fare. Il punto è che noi non viviamo solo in un mondo astratto di simboli, Ab abitiamo un corpo di materia fatto di ossa, di sangue, di emozioni e di personalità. Allora diventa necessario fare come un atto di integrazione, un atto quasi di indulgenza verso la nostra parte più chiara, verso le nostre percezioni più chiare e ricordarci che si agganciano alla materia, che si agganciano a un pensiero. Che c'è anche una parte di personalità e di umanità, di essere umanità, che non si può fare finta non ci sia, non si può pensare di essere come degli alberi, ci possiamo ispirare a loro, possiamo prendere eh, armonia da loro, possiamo prenderli come esempio, noi non siamo alberi, siamo esseri umani, e non possiamo neanche pensare di essere degli illuminati che hanno già compreso tutto e stanno sulla terra solo per aiutare, solo per accompagnare gli altri nell'evoluzione. Più delle volte non è così, per me sicuramente non è così. Quindi questa chiarezza qui che a volte abbiamo dentro Bisogna tenere sempre conto che va mediata con la nostra umanità, con la nostra personalità, col fatto che abbiamo la mente. Ho preso dal mobile questo disegno perché volevo fare questo esempio, no? Allora, ormai l'avrete visto un miliardo di volte, ho scritto un libro. Ho scritto più di uno, l'ultimo che ho scritto è questo copia non disponibile per la rivendita, questa è la prova di stampa, ma eh, mi interessa mostrarvi il simbolo che c'è in copertina, che è la schematizzazione, sono le, le linee principali di questo disegno qui. Ora si vede un po' male per il riflesso, ma più o meno credo si intuisca. Sono la stessa cosa, ma viene rappresentato in due stili diversi. Esiste in due modi diversi. È sempre lui, ma in due mondi. Qual è giusto e qual è sbagliato? Nessuno dei due, a seconda di quel che ci devo fare, a seconda di come mi ci rapporto, eh, guardo uno o guardo l'altro, la stessa cosa avviene dentro di noi, a volte abbiamo tanta tanta chiarezza su quello, sulla cosa giusta da fare in quel momento, su quel che c'è da fare, ma non sempre è immediato, indolore, liscio metterla in atto, a volte è molto dura, non per questo bisogna rinunciare, ma bisogna tener conto della difficoltà a volte di fare le cose che ci sono da fare. A volte comportano fare un passo indietro sulle nostre posizioni, rivedere le nostre convinzioni, fare un atto a volte di umiltà, a volte di scusa, a volte di estremo coraggio. Questa carta ci ricorda sotto dove c'è un mondo pulito d'emozioni, dove ci sono i sentimenti, dove ci sono le percezioni dello spirito, l'ossatura è lineare, quel che c'è da fare si riassume, si traduce in geometrie semplici, in linee pulitissime, perfette. E questa è una versione, com è come questa schematizzazione qui. c'è solo l'essenziale e poi però noi viviamo anche in un mondo fatto di filamenti molto più intrecciati nel bene e nel male abbiamo anche una dimensione umana abbiamo una dimensione meno schematica di questa dove le linee diventano prima armonie poi colori poi simboli poi danze, movimenti, sentimenti e poi diventano anche emozioni, pensieri e corpo con i suoi piaceri, le sue malattie, le sue difficoltà, le sue gioie. Bisogna sempre tenerne conto di questo, se noi ci dimentichiamo diventiamo estremamente duri con noi stessi, diventiamo estremamente eh, a volte aggressivi, insoddisfatti verso la nostra performance So qual è la cosa giusta, ma in un modo o nell'altro non riesco mai a, a farla. Ecco, forse perché cerco di andare così diretta che ho bisogno di trovarmi delle strade più morbide. Ho bisogno di tener conto del fatto che mi è difficile fare quella cosa giusta in particolare. Parto dalla percezione di quel che c'è da fare, la porto nel sentimento e poi trovo dei modi furbi. Se è difficile fare la dieta sette giorni su sette potrei provare a farla per cinque e lasciarmene due di pausa. Se è difficile, eccomi, se è difficile non dire mai le parolacce, mai, mai, mai, mai, mai, mai, in tutta la giornata, è un'utopia, non accadrà mai, cerco di dirne meno di cinque. Sono accorgimenti banalissimi, ma sotto c'è un sottinteso importantissimo, non sono perfetto. Ho una mente, ho una personalità, ho delle emozioni, non ho una vita schematizzata così, non sono solo di spirito e di anima. Il senso di nascere come esseri umani è avere anche tutta questa matassa sottostante che crea un corpo, crea una personalità, crea una storia personale, un nostro vissuto, con i nostri dolori, le ferite che ci portiamo, tutto quello che implicano, i nostri sogni, i nostri talenti, le nostre ambizioni, tutto quello che implicano. Quindi bisogna tenerne conto, altrimenti è come usare solo due dei nostri tre corpi e l'altro poi si fa sentire, figuriamoci. Si riprende tutto lo spazio a sua disposizione. Più lo ignoriamo e più in realtà la fa da padrone. Quindi bisogna sempre, sempre, sempre ricordarselo tutto qui piuttosto semplice stamattina vi saluto vi do appuntamento a domani sempre alle 9 del mattino vi saluta anche il mio problemino tecnico di oggi che la ce un altro ma questo ha proprio deciso che le carte oggi gli piacciono Eccolo qua. Buona giornata da me e buonanotte da pallina.